Sono Andrea Fantini, velista e navigatore oceanico. Il mare ha fatto parte della mia vita fin da quando sono bambino. Nel 2017, grazie all'appoggio di Enel Green Power, abbiamo lanciato il progetto Andrea Fantini Racing, eh, che abbiamo affrontato tentando di mh, costruire una barca che fosse al 100% Eco Power. Attraverso i miei progetti cerco di rendermi portavoce di uno stile di vita ecosostenibile, sia in mare che quando scendo a terra, preferendo gli spostamenti a piedi e di conseguenza scegliendo i prodotti e le innovazioni che mi permettono di farlo al meglio, proprio come fa Geox. Di certo non cambierò il mondo, ma se ognuno di noi ogni giorno fa solo anche un piccolo gesto per l'ambiente in cui viviamo, le cose possono migliorare, ma il momento è adesso, domani sarà troppo tardi. Il vento del cambiamento è il respiro che ci porta più vicini ai nostri sogni, miglio dopo miglio.